19 novembre 1828 muore a soli 31 anni di febbre tifoide Franz Schubert nato nel 1797 a 11 anni lascia la famiglia per l'imperial regio convitto e viene accolto nella cappella reale come cantore negli anni del convitto inizia a comporre musica una passione che lo porterà nel giro di pochi anni a scrivere circa 500 composizioni Grazie a una sorta di mecenatismo borghese, Schubert riuscirà a dedicarsi completamente alla propria arte, pur senza avere un lavoro fisso. Riposa nel cimitero viennese di Waring a pochi metri di distanza da Beethoven, che in vita tanto ammirò ma che non incontrò mai.